Già, quello sono io. Vi state chiedendo come sono finito qui? Beh, niente di speciale. Ecco qua. Un lettore musicale impiantato nel petto che alimenta il mio nuovo braccio robot. Wow! Fa andare tutto a tempo con la musica. Diamoci dentro. È fantastico! La Vendelay Technologies non vuole solo il mio braccio. Vuole fermarci tutti. Uh... È il difetto! Cosa diavolo sto guardando? Io sono Chai, non un difetto. È lui il tizio? Distruggeremo questa azienda! Un boss alla volta. Ma occhio, quelli sono fuori di testa. Eccomi qui, baby. Aspetta, l'hai sentito quel. quel ritmo? E vai! Le vuoi ancora? Professione. Rockstar. Hmm? Futura rockstar.